Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e oggi vi riporto il glitch che ho portato qualche giorno fa del single player su multiplayer, però cerco di spiegarvelo in maniera migliore perché qualcuno mi ha contestato che forse l'ho spiegato male. Allora per fare questo glitch ragazzi eh, dovete avere l'auto che volete duplicare, meglio la LG Retro Custom. L'equivalente di duplicazioni che volete fare in faggio ragazzi Quindi se volete fare 20 duplicazioni dovete avere 20 faggio Se ne volete fare 40 dovete fare 40 faggio Qui le faggio sono invisibili perché comunque le ho appena comprate Quindi possiamo passare al resto del glitch Per comodità mettetevi il respawn dove siete più comodi Insomma fate voi, lo cazzo ve pare cioè potete spawnare dovunque eh, tanto il glitch funziona uguale io per comodità lo metto qui perché a me fa più comodo qui per andare dove devo andare che devo andare nel garage di di franklin e comunque tutti i miei glitch li faccio qui a me fa più comodo qui. allora eh, passiamo col glitch ragazzi per fare questo glitch serve un requisito particolare ragazzi allora qualcuno nelle live in precedenza mi ha detto serviva una partita moddata, mi hanno dato del testa dei cazzo, testa dei cazzo siete voi perché non serve nessuna partita moddata, ma serve una partita giocata della storia, ok ragazzi? Quindi fa fate bene attenzione. Allora, in primis ragazzi dovete avere una partita giocata nella storia che deve avere percentuale superiore al 36%, ok ragazzi? Allora, alcuni dicono che bisogna avere una missione giocata, alcuni dicono che bisogna avere un'altra missione, non è vero un cazzo? Secondo me conta solo la percentuale, perché se andate a vedere, per esempio, Papatera, eh, lui dice che bisogna avere la missione caduta libera, se vedete altri youtuber dicono che bisogna avere altre missioni, però comunque secondo me conta solo la percentuale di gioco giocato però eh, questo è il punto una volta che eh, vi siete assicurati che avete questa percentuale di gioco giocata dovete ricaricare la storia come avete visto io ho ricaricato la storia ho fatto il reload della storia adesso eh, sto con Michael perché eh, andrò a spawnare nell'online con Franklin potete spawnare con, qui, con chiunque nell'online però franklin è quello più comodo per il garage cerco di prendere prendo una stella e quando alzo le mani eh, vado start online sessione solo inviti e a questo punto disconnetto al messaggio accetto il messaggio e riconnetto la connessione, rimango in questa schermata ragazzi non rientrate in game perché altrimenti vi darà un errore, rimanete in questa schermata per la bellezza di 40-50 secondi a questo punto, ragazzi, ritornate in game. Se avrete fatto tutto bene e avrete tutti i requisiti che, ehm, che servono per fare il glitch, vi apparirà ti stai unendo a GTA online, ragazzi, quindi andrete nell'online e sarete con con Franklin o con il personaggio che avete scelto. Quindi ricordatevi, ragazzi minimo il 36% della storia giocata poi secondo me non è importante perché come ho già detto c'è chi dice caduta libera, caida libre che si chiama così la missione papatera dice caida libre se andate a, a consultare sul forum dicono la missione 45 che sarebbe predator quindi ragazzi eh, secondo me mh, tutte queste missioni servono a cazzo anche perché io quando faccio il glitch come state vedendo non è che sono stato lì a vedere io ho il 50% salvato del gioco quindi allora ragazzi a questo punto quando spawnate in online prendete il centro operativo mobile venite a Grove Street eh, penso sappiate tutti dove sta Grove Street dove stanno tutti, tutte le bande le gang dei Ballas e una volta che siete a Grove Street dovete comunque mettere il centro operativo mobile come l'ho messo io, richiedere la LG retro custom se avete un po' di problemi con il menu come state vedendo basterà andare nell'inventario di Franklin, selezionare un cappello e poi ritornare sull'inventario normale non vi darà tanti problemi oppure cercate intuitivamente di, di selezionare quello che volete allora io a questo punto chiamo la la LG Retro Custom che voglio duplicare ragazzi e eh, poi vado a diventare presidente presidente del Motorcycle Club perché mi servirà a chiamare i Vespini eh, per poter fare il glitch ragazzi perché altrimenti non, non possiamo fare il glitch allora questo glitch è ancora funzionante ragazzi per tutte le teste di cazzo che mi hanno insultato le teste di cazzo siete voi e io vi piscio addosso, ve lo dico sinceramente perché se non siete capaci a fare un glitch non è colpa mia in primis quindi andiamo a chiedere di diventare presidenti del Motorcycle Club e una volta comunque come ho già detto vedete a me pure mi dà problemi, quindi io tante volte vado a mettere un cappello, cambio un cappello cambio una cosa e quando vado a tornare nel menu e solitamente mi fa muovere come state vedendo divento presidente e il gioco è fatto ragazzi una volta che sono diventato presidente prendo la mia LG Retro Custom e eh, vado a fare il resto del glitch mi metto qui davanti all'entrata all del garage entro nel garage a piedi e riesco Devo fare solo questo, ragazzi dovete fare so solamente questo, semplicemente questo, non ci sono altre, altre vie. Comunque eh, insieme a questo pubblicherò anche altri due video di glitch funzionanti, quindi ragazzi se non vi va questo perché non avete il 36% della storia ce n'è un altro che eh, duplicate le sultan, e ne duplicate parecchie alla volta allora a questo punto abbiamo fatto la duplicazione rinviamo l'auto la, al deposito e chiamiamo una faggio ragazzi una volta chiamata la faggio eh, dovete entrare nel centro operativo mobile con con la lg retro custom ovviamente nel centro operativo mobile eh, dovrete avere come terzo slot l'alloggiamento veicolo il deposito veicolo personale perché altrimenti non vi farà entrare allora per tutti quelli che domanderanno lo faccio con la, la bat mobile non lo fate perché tanto non vi paga un cazzo con l'oppressor uguale non vi paga un cazzo ragazzi l'unica auto che vi rende di più è la LG retro custom con tutte le altre auto vi pagherà solamente le modifiche e quella che ha più modifiche in game è la LG Retro Custom ragazzi. quindi è inutile che fate domande su domande io con questo video intendo rispondere nuovamente a tutti quelli che hanno domandato quindi una volta usciti dal garage come vedete c'è la duplicazione rimandate il veicolo in deposito richiedete una faggio una volta richiesta la faggio ragazzi il gioco è fatto, riandate sulla vostra LG Retro, entrate nel centro operativo mobile rimandate in deposito anche questa che è nel centro operativo mobile ovviamente e riuscite. Il glitch è abbastanza semplice io non capisco eh non so forse nell'altro video avrò lasciato, tralasciato la percentuale perché mi sembra di non aver detto la percentuale però ragazzi dovete pure capire che io vi porto video alle 4 di notte cosa che non fa nessuno ok qualcuno potrà dire eh ma un glitch senza un minimo particolare eh, non, non conta un cazzo se tralasci quel particolare allora ragazzi il particolare magari lo posso anche aver tralasciato però nelle live che ho fatto il giorno successivo e nelle live che ho fatto ieri sera ho ripetuto svariate volte a tantissime persone che serve un minimo di percentuale di gioco giocata che è dal 36 al 40% indipendentemente dalla missione che si voglia perché come ho già detto c'è cioè, eh, Obese Giraffe che non parla addirittura di missioni c'è Papatera che dice che bisogna fare la missione Caida Libre, c'è sul social c'è la missione Predator, e quindi ragazzi, insomma, ognuno se la gira come vuole, ognuno si aggiusta il glitch come vuole, però il glitch reale è come ve l'ho portato io. Come ho già detto, mi scuso se ho tralasciato eh, la cosa del 36-40% del gioco, ma era nei 4 di mattina, c'avevo pure sonno, e quindi ve l'ho riportato in live il giorno dopo, ve lo sto riportando ora. Vi porterò anche altri due video come ho già detto, approfittate di questi video eh, per fare soldi, per chi non riuscisse uno o fa, facesse l'altro. Insomma, potete eh, sbizzarrire come pare, cioè avete l'imbarazzo della scelta. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.